Ciao a tutti, ci sentite? Benissimo. Allora, buongiorno a tutti. E come vi ha detto appena Fulvio, oggi proveremo a fare gli ultimi esercizi dell'ultimo lab, quelli da risolvere a casa. E proviamo a farli insieme, passo a passo, e se c'è qualche domanda allora potete fare tutte le domande sul, sulla chat di Slack. E andiamo a risolvere tutti questi ultimi tre esercizi. Partirò, partirò dall'ultimo, visto che è quello più difficile, poi proveremo a fare il numero 7 e poi se c'è tempo proviamo a, fare, proviamo a fare il 6. Va bene? E, allora... Allora, immagino che tutti voi avete in mente questo esercizio, l'esercizio 8. Era quello su, sui valori eh, che c'erano in una lista e che noi dovevamo togliere il rumore di, di quei valori che c'erano lì. Allora il testo diceva così. E spesso i valori raccolti durante un esperimento vanno corretti per togliere, parte del rumore, per togliere parte del rumore di misura. Un approccio semplice a questo problema prevede di sostituire in una lista ciascun valore con la media tra il valore stesso e i due valori adiacenti, o un unico valore se, quel, se il valore in esame si trova a una delle due estremità della lista. Realizzate un programma che svolga tale operazione senza creare un'altra lista. E allora, da quello che vi avevo detto la scorsa volta, l'altra volta che, che ci siamo visti qua, in, quando abbiamo fatto il laboratorio scorso, due settimane fa mi pare, era che prima di andare a, diciamo, a scrivere la prima riga di codice o prima di andare a Anzi, prima di andare a pensare al codice, bisogna fare un qualcosa che ci aiuti a capire cosa ci stanno chiedendo e anzitutto che ci aiuti a capire qual è la strategia per andare a risolvere questo, questo problema qui. Allora, in questo testo ci parlano di una lista, e ci chiedono di trovare la media tra i valori della lista e quella media viene calcolata sempre con i valori adiacenti di ogni elemento di quella lista quindi cosa farei io se dovessi andare a risolvere questo problema io andrei a disegnare una, una lista sulla carta, andare a fare questo disegnino giusto per capire prima cosa andrò a fare e come andrò a risolvere questo problemino che c'è qua allora noi abbiamo una lista come questa giusto e eh, io cerco di capire prima il testo che ci parla su un approccio semplice, eh, su eh, sostituire in una lista, quindi non vuol dire creare un'altra lista, ma sostituire in questa stessa lista, in questa che abbiamo qui, eh, ogni valore con la media tra il valore stesso. Quindi facciamo esempio che diciamo se io mi fermo qua io dovrei sostituire questo valore qui con eh, la media tra il valore stesso, quindi questo stesso 1, e i due valori adiacenti, che sarebbe questo qui, e, che sarebbe quello successivo e quello precedente. Ovviamente in questo caso e in questo caso non abbiamo due valori adiacenti, ma solo uno. Perché allora questo è il primo, questo è l'ultimo, quindi non c'è un elemento precedente del primo e non c'è un elemento successivo dell'ultimo. E, e quindi niente, allora questo programma ci chiede di andare a sostituire tutti i valori con la media tra il valore stesso e i suoi, i suoi due elementi vicini. E, allora facciamo un esempio giusto per capire come funziona. Con questo, con questo primo elemento cosa dovrei andare a fare? Allora il nuovo valore che viene messo qui sarebbe 1 più eh, il valore, eh, valore dell'elemento successivo, diciamo, successivo, che in questo caso sarebbe 2 e in questo caso la media viene calcolata su 2 perché abbiamo fatto la media solo tra due valori, che in questo caso sarebbe 1,5. Siamo d'accordo? Perché 1 più 2 è 3, diviso tra 2, allora 1,5. Cosa facciamo nel secondo caso? Lo stesso che abbiamo fatto prima, quindi io andrei a prendere 2, che sarebbe il valore diciamo, di, questa, di questa cella, di questa posizione, e lo, sumo, lo sommo con... 3, che sarebbe quel valore successivo, e dall'altra parte cosa faccio? Lo sumo con 1,5. Allora, tenete conto che qui non andiamo a fare la somma con il nuovo, valore, il nuovo valore precedente, ma con quello che c'era prima. Allora, ricordatevi che qua prima c'era 1, e quindi la media si calcola viene calcolata con il valore che c'era eh, precedentemente qua in questa posizione quindi non si fa con 1,5 ma si fa con 1 e allora in questo caso questa posizione questo valore che c'è qui viene sostituito con il risultato di questa operazione qua che sarebbe 2 nel senso che 1 più 2 3 più 3 6 diviso 3 2 siamo d'accordo? Siamo di accordo fin qua? Si capisce come funziona questo, questo programmino? Cosa ci stanno chiedendo sul, sul testo? Benissimo, e niente. Faccio un ultimo esempio giusto per chiarire tutto. Allora, questo sarebbe 3 più 5 che sarebbe quello successivo più 2 ma in questo caso sarebbe 2 perché il valore vecchio che c'era qui era comunque 2 diciamo questo è una eh, diciamo il risultato sempre 2 ma noi lo facciamo non per quello che abbiamo calcolato come media ma per quello che c'era prima ricordate che c'era il 2 comunque qua viene messo 2 e tutto questo qua diviso 3. Bene? E se noi continuiamo a fare così, avremo che questo sarà 3,3 e questi sono i valori calcolati su, su questa su, per questa lista. E arriviamo finalmente all'ultima posizione che facciamo un po' la stessa cosa che abbiamo fatto qui. no? Quindi in questo caso noi diciamo che questo sarebbe uguale a 4, più quello che c'era qua prima che era 1. E non viene diviso tra 3 ma tra 2, che questo vuol dire 2,5. E quindi ehm, a questo punto abbiamo capito cosa vuol dire questo testo e abbiamo capito cosa dobbiamo andare a fare. E ci siamo accorti che diciamo noi possiamo fare tutto questo molto semplice, ma c'è soltanto una cosa che non sappiamo finora bene come gestire. Che sarebbe questo elemento qua, no? noi non sappiamo come fare con l'elemento precedente. Eh, perché guardate che non possiamo prendere diciamo, il risultato della media, ma dobbiamo prendere quello che c'era prima di aver fatto il, il calcolo, di aver calcolato la media. Quindi non ci serve prendere questo, ma quello che c'era prima. Da, da questo punto di vista, noi possiamo dire che ci interessa salvare da qualche parte Prima di andare a sostituire l'elemento ci interessa guardare da qualche salvare da qualche parte il valore che c'era qua prima, no? E quindi ci interessa, diciamo un po', iniziamo a capire sul codice come potrebbe andare questo. E a noi ci interesserebbe o ci serve avere una variabile tipo alt. Che ad esempio qui, nel primo, nel primo caso, nel, nella, nel primo calcolo, prima di. Sostituire quel, questo valore qui salvasse qui 1, giusto? Poi quando facciamo il secondo calcolo ci interesserebbe che quel old diventasse 2 e così via. Nel terzo, allora in questo caso old sarebbe 3 che era il valore che c'era qui prima, prima di fare la sostituzione, c'era questo valore qui. Quindi un po' diciamo, iniziamo a scoprire che sul codice, che quando andremo a tradurre questa cosa in codice, ci servirebbe una variabile, o ci serve, sì, una variabile per andare a memorizzare quello che c'era di prima. Quindi, finora abbiamo scoperto che magari questo old dobbiamo metterlo da qualche parte. Poi abbiamo anche scoperto che... Ah, che ci sono due casi particolari, no? Due casi spe... speciali. Questo quando siamo, diciamo, quando ci siamo fermati sul primo elemento è un caso speciale nel senso che non possiamo andare a chiedere cosa c'è prima. Eh ma possiamo e dobbiamo solo andare a chiedere cosa c'è dopo, qual è l'elemento successivo. Quindi qua non andremo a chiedere qual è l'elemento precedente, ma solo l'elemento successivo. E qui, il contrario, non possiamo andare a chiedere qual è l'elemento successivo, ma solo l'elemento precedente. Allora, se questo qui, se questa qui è la posizione i, allora lo sappiamo bene che questa qua sarebbe la posizione i più uno, giusto? E in questo caso, qua se diciamo questo, è un po' già iniziando a pensare sul codice. In questo caso, qua se noi andassimo a chiedere qual è la posizione i-1, allora lo sapete, sicuramente vi è già successo, il programma non va e vi dà qualche messaggio dicendo che siete out of index, qualcosa così. Nel senso che avete provato a prendere un valore che non esiste in quella lista. Quindi c'è questo primo caso qui e c'è anche questo primo caso qui. E allora se questo fosse i, questo qui sarebbe i 1. E questo cosa vuol dire? Che quando stiamo per calcolare questo valore dobbiamo farci qualche domanda, dobbiamo fare qualche verifica, qualche controllo per capire se siamo o nella prima posizione o nell'ultima posizione e se quello fosse il caso, quindi andiamo a calcolare solo con il valore adiacente successivo nel primo caso e con quello precedente nell'ultimo caso, quindi un po' questa cosa possiamo capirla, capirla anche da questo disegnino qui e basta, direi che per ora abbiamo capito come funziona il programma, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, e ci siamo messi anche a fare una soluzione per poi confrontare quello che fa il programma con quello che dovrebbe essere la soluzione giusta. Quindi andiamo un po' su, eh, su Python e proviamo a fare questa cosa qui. Quindi, voi conoscete già come funzionano le funzioni. Allora, facciamo questa. E poi diciamo che il nostro programmino invoca quella funzione lì. E diciamo che la nostra... e poi diciamo che questa cosa la nostra lista si chiamerà misure, sarà questa cosa qui. E. Allora, non dire che misure e una lista e facciamola con gli stessi numeri, così poi possiamo andare a controllare se funziona bene. 5, 3, 1, 4. Ok, quindi fin qua noi abbiamo la nostra, la nostra lista. Possiamo andare a fare print, giusto per controllare. Eccola qua. Eccola qua. Quindi per prima facciamo la nostra funzione main, andiamo a invocare la nostra funzione main e basta. E poi facciamo un'altra un funzione per, eh, per quello che ci chiede il testo di andare a fare. Allora quella funzione potrebbe essere chiamata smooth, nel senso che ci chiede di andare a... Come dice? Andare a... Eh, correggere questi valori, quindi bisogna andare a fare smooth di quei, di quei valori che ci sono sulla lista. E questo riceve come parametro, diciamo, diciamo, riceve un parametro che noi andremo a chiamare lista, perché lo sappiamo che quello che verrà passato come parametro sarà questa lista con le misure, quindi mettiamo questo nome qui, lista, giusto per, farvi, per farci capire di cosa stiamo parlando, e basta. E qui andiamo a chiamare quella funzione che abbiamo appena creato. E questo sarebbe smooth e viene messo come parametro misure. E... Allora, domanda, un allora, qual è la lista finale dell'esempio? Quella per la verifica, insomma. La lista è questa qui, è questa qui. Ho, preso qua, ho messo qui quella che c'era nell'esempio. Dici questa? È la stessa. 1, 2, 3, 5, 1, 5, 3, 1, 4. 1, 2, 3, 5, 3, 1, 4. Ah! Dovrebbe, dovrebbe essere così. Poi alla fine facciamo il controllo. Andiamo a vedere se funziona questa qui. Ok, e poi prendiamo questo. Allora, c'è la nostra funzione. Noi più o meno sappiamo già, da qui si capisce che dovremo andare a, fare, a percorrere questa lista qua, no? Tipo andare a prendere ogni elemento e per ogni elemento andare a, fare la, diciamo, andare a calcolare la media e sostituire ogni elemento con la sua media. Quindi questo sappiamo bene che dobbiamo farlo con un for, non c'è un altro modo di farlo e io andrei a dire for i in lista. Allora vi faccio una prima domanda. Voi sapete qual è la differenza tra fare così for i in, in lista o fare così? E tra quelle due, quale, ci, quale, quale dei due ci serve a noi? Eh sì, bravo. Allora, in questo caso, I diventa la posizione in cui, in quel momento, ci siamo fermati. Allora, guardate che se io stampassi questo I, giusto per vedere cosa sia, guardate che in questo caso sarà 0, 1, 2, 3, quindi questo ci rappresenta eh, la posizione, l'indice. Va bene? Quando lo facciamo così, io sto dicendo prendi l'indice in questo rango che va da 0 diciamo il 0 è implicito qui, e la lunghezza della lista. E quindi in questo caso ci stampa la posizione. E nell'altro caso, se io al posto di fare così, facessi così, cosa ci stampa questo? Ci stampa l'elemento che c'è in questa posizione qua. Allora non ci stampa più l'indice, ma ci stampa l'elemento che c'è in questa posizione qui. Quindi guardate, guardate che ci stampa quello che c'era a ogni posizione. Quindi vi dico questo perché spesso durante il laboratorio fate questa domanda o fate questo e sbagliate su questa cosa. Perché provate a prendere la posizione usando questo qui, o provate a prendere l'elemento che c'è nella lista usando quell'altra. A volte, per alcuni esercizi, ci serve fare questo, diciamo che a volte non ci interessa la posizione, ma per altri ci interessa conoscere dove siamo in quel momento lì, dove siamo fermi in, quella, in quel momento lì. E in questo caso, secondo voi, quale ci serve a noi tra quei due? Ci interessa conoscere la nostra posizione o possiamo fare anche senza conoscere la posizione? Il primo vuol dire conoscendo la posizione, giusto? Sì, quello che ho fatto. Ok. E infatti a noi in questo caso ci interessa sapere dove siamo in quel momento perché ricordate che a seconda di se siamo sulla prima posizione, sulla posizione 0 o sulla posizione... Questa posizione qua lo sappiamo che sarà la lunghezza di... meno 1, giusto? Scusate, scusate, ma è difficile scrivere con questa cosa. E quindi qua lo sappiamo che siamo alla posizione 0 e qua lo sappiamo. E a noi ci interessa sapere se siamo fermi qui perché a seconda di questo, eh, ricordate che non andiamo a fare, boh, andiamo a fare la, la media solo tra l'elemento in cui siamo e l'elemento eh, successivo o l'elemento precedente. Quello che io avevo. E in questo caso non mi serve questo qui, ma mi serve quell'altro. Questo qui. E da quello che abbiamo visto prima, io come faccio a capire se sono al primo elemento o se sono all'ultimo? Bisogna per forza fare la domanda, no? E le domande qui si fanno tramite l'if e quindi io andrò a chiedere se i è uguale uguale a zero. Allora in questo caso io sono sul primo elemento e come faccio a calcolare la media in questo caso? Allora io direi che la mia media sarà uguale a quello che c'è nella lista misure nella posizione I. Diciamo A questo punto potrebbe essere nella posizione I o nella posizione 0, perché comunque lo so che in quella posizione lì diciamo che i è uguale uguale uguale a 0, ma diciamo in questo caso mettiamo nella posizione i e... più cosa facciamo qui? Come facciamo a prendere l'elemento successivo? Quello che c'è nella lista nella posizione accanto Accanto a, a destra, diciamolo così, quindi sarà i più 1. Bravissimi, perfetto. E poi, per calcolare la, la media, andremo a dividere questa cosa tra 2. Eh, ah, scusate, avete visto perché qua c'è questo, questo errore? Eh sì, perché dovrei usare lista, sì, scusate. Allora, qua viene usato lista. Eh, eccolo qua. Eh, appunto. Eh, benissimo, siamo d'accordo con questo, con questo pezzo qui. E poi c'è un altro caso... C'è un altro caso particolare, giusto? Che sarà quando i sia, quando noi siamo fermi nell'ultima posizione, che sarà quando i, noi sappiamo che siamo, siamo nell'ultima perché i sarà uguale alla lunghezza della lista meno 1. Siamo d'accordo? Eh, si capisce anche perché qua non uso if, ma uso elif. Eh, allora, in questo caso si usa elif perché lo so che se sono entrato qui, non posso aver essere entrato qua. Quindi sono due cose diverse. Eh, no, allora guardate, in questa funzione qua, nel main, la lista si chiama misura, misure ma poi questa lista viene passata come parametro guardate che io dico allora eh, invoco questa funzione smooth ah ok invoco questa funzione smooth e passo come parametro eh, la lista e poi da quando prendo la lista in questa funzione inizio, inizio a chiamarla lista va bene quindi all'interno di questa funzione noi parliamo di lista eh, ok e ci siamo qua Facciamo la stessa cosa che avevamo fatto qua prima, solo che in questo caso lo facciamo con i... Allora, si capisce perché facciamo quest'ultimo così? Perché lo facciamo tra l'elemento in cui siamo, che sarebbe lista nella posizione I, e quello che c'è prima. E non ho capito. Okay. Ma perché? No, questa, questa è L minuscola, guardate. Eh, è così. Dici questa? Ah, ok, sì, sì, sì. No, no, no giuro, questa è minuscola. Ok. Ehm... Allora, qui abbiamo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto qua, solo che al posto di prendere l'elemento successivo abbiamo preso quello precedente e lo facciamo con i-1. E poi eh, cosa facciamo in questi due casi? Dopo di aver calcolato la media andremo a dire che lista nella posizione i, cioè nella posizione in cui mi trovo adesso, sarà uguale, a media e quindi guardate che in questo caso stiamo prima calcolando la media e poi andiamo a sostituire quello che c'era in quella posizione con la media che abbiamo appena calcolato quello che abbiamo fatto sul disegnino stiamo facendo esattamente quello che abbiamo fatto prima sul, sulla carta allora i sarà uguale a media e poi c'è l'altro caso Mettiamolo qua in mezzo, diciamo che non interessa l'ordine, ma mettiamolo qui giusto per farci capire che questo è quello che si fa con la prima posizione, questo è quello che si fa con l'ultima e c'è un altro caso in cui... Ah, facciamolo no, facciamo così, facciamo questo con else. Eh, sì, sì, sì, qua potevamo mettere lista al posto di mettere media, avremmo potuto mettere, avessimo potuto mettere qua lista eh, nella posizione I uguale a questo qua. Ho messo la media giusto per farvi capire cosa stavamo facendo e per farvi vedere che eh, prima di andare a sostituire calcolavamo prima la media. E ora vi faccio vedere anche perché ci serve fare questa media. Ma, boh. Allora, eh, nell'altro caso... La media sarà uguale alla allora, sarà più... E, tutto questo di e in questo caso, che sarebbe quando noi non siamo nella... Allora, questo else, il nostro programma entra in questo else quando non siamo né alla prima posizione né all'ultima all posizione, ma siamo in una posizione intermedia, e allora viene calcola questa, questa media usando sia il valore precedente facendo il valore precedente e il valore successivo, e non fa la divisione tra due, ma la fa eh, tra tre. E poi fa la, la solita sostituzione qui. Quindi, secondo voi, questo, eh, questo programma qui, andiamo a stampare cosa risulta e Vediamo se. Allora, secondo appunto, un attimo faccio la domanda. Secondo voi questo dovrebbe funzionare fin qua? Allora, guardate che quando io seguo questo pro, eh, programma, non ci diciamo, non ci funziona ancora con, con quei valori che dovevamo farlo. Perché? perché non abbiamo ancora fatto la sostituzione. Avete visto? Non abbiamo ancora. Vi ricordate di questo alt? Noi non dovevamo fare la media con quell'elemento, diciamo, nuovo, con quell'elemento che avevamo sostituito, ma dovevamo farlo con il valore che c'era lì prima. E quindi a me interessa, prima di andare a sostituire, eh, sostituire l'elemento nella lista, mi interessa salvare da qualche parte questo ALT e eh, in questo modo io riuscirei a fare il calcolo in maniera giusta. Allora, guardate che il primo funziona, il primo va bene. Vedete questo 1,5 qua? Questo funziona e funziona perché? Perché in questo io calcolo la media con l'elemento successivo. Sì, sì, ora faccio il, il round. Allora, in questo io lo calcolo con l'elemento successivo, quindi mi funziona benissimo. Eh, ma in questo non funziona perché io lo faccio con l'elemento precedente. Eh, allora, voi cosa fareste in questo caso per risolvere, per risolvere, per risolvere il problema, per salvare da qualche parte eh, l'elemento che c'era prima? Su quale riga andresti a modificare il, pro, il, il programma per salvare quello che c'era prima? Prima di fare media, memorizzo il dato in quell'indice, ok, all'inizio del ciclo, cambiare lista... Sì, allora, se lo facciamo all'inizio del ciclo. Allora, se io metto qui old uguale a i Guardate che qui diciamo non ci funziona perché alla fine quel old sarebbe quello che c'è nella posizione in cui mi trovo adesso. Quindi non è l'elemento precedente, ma è l'elemento in cui mi trovo in quel momento lì. Quindi questo alt eh, non ci funziona qui. Questo alt sarebbe la stessa cosa di prendere i. Allora, qua, all'inizio del ciclo, non, non fa niente. Ma per quello, per quel motivo lì. Allora, all'inizio del ciclo, prima di cambiare lista, ok, sì, forse prima di cambiare lista, eh, sì, io avrei potuto creare una copia della lista di partenza quella, diciamo, quella sarebbe stata la soluzione più semplice, ma guardate che sul testo eh, diceva proprio senza creare un'altra lista. Quindi boh, niente, in questo caso non possiamo farla con questa soluzione. Possiamo farlo soltanto dove c'è l'Else, forse. Ora controlliamo. Quella lista nella posizione I possiamo metterlo fuori. Ah, ok, sì, sì volendo, quella lista... E nella posizione i possiamo dire sì, facciamo quel cambio lì, che sono d'accordo per... boh, lo, faccio, lo faccio più avanti perché voglio farvi vedere cosa, cosa stiamo per fare va bene? ma sì, sono d'accordo, questa lista nella posizione i si potrebbe fare fuori questi if e così, boh, sì, e così ci risparmiamo di riscrivere tre volte la stessa cosa Un'altra variabile? Sì, per forza dobbiamo andare a creare un'altra variabile. Ma diciamo la domanda sarebbe: dove andiamo a creare quell'altra variabile? Se la facciamo qui non ci serve perché alla fine quella variabile diventa i e quindi oh, no, non ci serve i. E quindi io sono d'accordo con chi è che mi ha detto? Con Antonio. Nel senso che prima di andare a fare, guardate che questa riga qui, la riga 12, e la riga 15 e la riga 18 sono le righe dove noi andiamo a fare la sostituzione. Quindi quello che avevamo visto qua prima, diciamo quando il 3 diventa 3,3, quel, quel pezzo qui, quel passo qui, quel passo lì, l'abbiamo fatto in queste, in queste righe, no? nella riga 12, 15 o... La riga 18. Quindi prima di andare a fare quella sostituzione, io cosa dovrei fare? Salvare, memorizzare da qualche parte quello che c'è in quella, in quella posizione lì. Capito? E io lo faccio qui. Lo faccio qui. e lo faccio qui. Eh, eh sì, prima di lista, sì, bravissimo, prima di lista nella posizione I uguale a media, perché vuol dire che prima di andare a sostituire quello che c'è nella posizione I della lista, io, io andrò a salvare quello che c'è adesso in quella posizione lì. Prima di andare a sostituire quello che c'è qua, io andrei prima a salvare quello che c'è lì, a memorizzarlo da qualche parte, perché mi serve per poi andare a, a risolvere l'esercizio. Quindi avete visto perché qui io non avevo messo lista nella posizione I uguale a questa cosa qui, perché in quel caso avrei fatto la sostituzione subito e quindi non avrei avuto questa opportunità o questa... non avrei potuto salvare quello che c'era lì prima. Ehm... Ok, un attimo, ora leggo questa domanda, finisco qua l'esplicazione e poi andiamo su quella domanda lì. Quindi a questo punto io sto salvando quello che c'è. Diciamo Facciamo una piccola prova qui, andiamo a stampare cosa rimane nella variabile old e vediamo se sta funzionando bene. Per ora non ne stampiamo questo. Quindi funziona, no? Guardate che alla prima, eh, sta stampando lo stesso, lo stesso, la stessa lista, ma perché salva sempre quello che c'era in quel valore lì precedente. Si capisce? Questo, questo, passo qui, questo passo qui, quello che sta stampando. Ok, quindi ora lo sappiamo che alt... Mi tiene traccia che su alt stiamo salvando subito, eh, stiamo salvando quello che c'era eh, nella posizione che abbiamo appena sostituito, quello che c'era nella posizione precedente. E adesso cosa dobbiamo andare a fare? Cosa facciamo con quell'alt? Eh, bravo. E quindi io non andrò a prendere quello che c'è nella lista nella posizione I-1 perché quello che c'è nella posizione I-1 della lista è già stato sostituito e a me non, serviva, non serve quel valore nuovo, ma serve quel valore vecchio che c'era lì. E quindi al posto di dire che prendo quello che c'era nella lista, quello che c'è adesso nella lista nella posizione precedente, io andrò a dire che prendo quello che c'era prima nella lista nella posizione precedente e quello che c'era prima nella lista nella posizione precedente è questa cosa old. Si capisce questo ragionamento? Si capisce perché l'abbiamo fatto così? Benissimo. E poi se noi andiamo a stampare questo qui, dovrebbe funzionare? Eh, sì, guardate che funziona, guardate che funziona. Eh, sì, pensate che se io non avessi separato questa cosa, questo media di questa lista nella posizione I, io non avrei potuto fare questo... Diciamo, non avrei, eh, non avrei potuto memorizzare questo, quello che c'era precedentemente in quella posizione lì. E quindi è per questo che ho messo questo media, ho prima messo questo valore qui nella media e l'ho calcolato in un'altra variabile, e poi sono andato a sostituire quello che c'era nella posizione lista, eh, lista nella posizione I con media. Se io avessi fatto subito questo così, Guardate che qua non c'era già l'opportunità di, di, di fare questo pezzo qui, di fare questo, eh, questo passo che ho fatto qui, questa, andare a memorizzare quello che c'era prima non avrei potuto farlo, perché a questo punto lì nella posizione I, era già quello che avevamo appena calcolato. Ehm Ok, allora andiamo a risolvere queste domande. Allora, non si potrebbe inserire old uguale a is? Ehm... Allora, la domanda sarebbe se noi avessimo potuto mettere questo qui. Allora, cosa, cosa sarebbe successo se io avessi messo questo qui, questo alt lista nella posizione, alt uguale a lista nella posizione i? Meglio, facciamolo con questo qui. Se io fosse andato a fare questo alt qua, se io avessi messo questo alt, scusate, qui, alt uguale a lista nella posizione i, guardate che non funziona perché qua io sto prendendo l'elemento in cui mi trovo adesso, no? in cui sono fermo, diciamo sì, in, cui mi, in cui mi sono fermato in questo momento. E quando vengo a fare qui la sostituzione, io andrei a fare lista nella posizione i, eh, quella posizione in cui mi trovo adesso, e andrei a sommarlo con alt, che alt a sua volta sarebbe lista nella posizione i. Capito? Quindi io devo fare questo diciamo, quando io faccio così. Guardate, che io salvo in questa variabile quello che c'è in lista nella posizione i. Va bene? Poi faccio questo, questa sostituzione. Poi il programma sicuramente non entra in questo else e rientra nel for. E quando rientra nel for. In OLD io lo so che ho salvato quello che c'è diciamo che in OLD in quel momento lì si trova quello che avevo salvato eh, nel ciclo nel ciclo scorso quindi c'è quello che c'è la posizione scorsa non so se si capisce questa cosa se io andassi a fare OLD qui quindi farei un aggiornamento con OLD in quel momento in, in, in modo che olt diventerebbe l'elemento su cui mi trovo in quel momento. Non so se si capisce questo, questo ragionamento, perché non si può fare così, perché non si può mettere l'alt qui. Perché alla fine non sarebbe più l'alt, ma sarebbe l'elemento in cui mi trovo in quel momento. Sarebbe l'elemento eh, sì, attuale. Si capisce perché non si poteva mettere l'old all'inizio? Bene. E allora, questa... Diciamo questo sarebbe il modo per risolvere questo esercizio qui. Vi faccio solo... Allora, adesso sto per fare un, un cambiamento, voi ditemi, ditemi se siete d'accordo da, con questo che sto per fare, ok? E se capite quello che sto per fare. Allora, cosa succederebbe se io facessi così? Eh. Eh, allora un attimo, un attimo, un attimo, avviate un po' di pazienza. Allora, lista... Eh no, un attimo, un attimo, ho sbagliato qui. Ok. Calma, calma, sto per finire questo e poi... Ehm... Allora, avete capito cosa ho fatto in questo, in questo pezzo qui? Guardate un attimo il codice e cercate di capire cosa, cosa ho fatto in questo, in questo caso. E ditemi se siete d'accordo. Ah, sì, infatti, questo è uguale, nel senso che comunque funziona. Ok, diciamo che... Eh Sì, bravissimo. Sì, sì, quello che ha detto proprio Matteo. Quindi, al posto di andare a chiedere all'interno del for, ogni, fare ogni volta la domanda, tu sei il primo, tu sei l'ultimo, perché lo sappiamo che quella domanda lì sarà vera solo due volte. Ma comunque ogni volta che noi andiamo a prenderci un altro elemento all'interno della lista, facciamo quella domanda, tu sei il primo, tu sei l'ultimo? E quindi in questo caso quello che facciamo noi è portare fuori del for il primo e l'ultimo caso. No? E quindi io so che il programma inizia qui e per forza quello che farà per prima sarà, saranno queste tre, tre righe che ci sono qui. E io in queste tre righe faccio tutto quello che facevo per la prima posizione, giusto? Poi il programma entra nel for e a questo punto io so che non parto dalla posizione 0 dal, dell'arreglo del, della lista, ma parto dalla posizione 1. E arrivo non fino alla fine, ma fino a una, a una posizione prima. Quindi io lo so che tutti questi elementi che ci sono all'interno del for avranno un elemento precedente e un elemento successivo. Quindi, come sono sicuro che sarà così, non, non ci vuole fare nessuna verifica qua, non ci vuole fare nessuna domanda qui, e eh, semplicemente calcolo la media sempre con questi tre elementi, con quello che c'era prima e con quello che c'è dopo. E poi... Niente, faccio la stessa cosa che facevamo prima e poi per ultimo, quando il nostro programma esce il for, noi sappiamo che ci manca ancora fare un ultimo calcolo e questo ultimo calcolo lo facciamo con alt, eh, che boh, l'abbiamo già memorizzato prima, e quello che c'è nella lista e, e con l'ultimo elemento della lista, che lo sappiamo che possiamo prenderlo con questo qui. E questo di tra 2 e, e basta, poi facciamo la sostituzione come la facevamo prima e ci siamo si capisce cosa ha fatto si capisce cosa ha fatto lì benissimo questo è un altro modo di farlo comunque quello che avevamo fatto prima è comunque giusto e ve lo ripeto un'altra volta guardate che noi non avessimo capito cosa fosse questo old, o era difficile identificare questo old o era difficile identificare tutta la strategia se non avessimo prima fatto questo diagrammino qui, se non avessimo fatto prima questo disegnino e se, noi, e se non avessimo provato a, fare, a risolvere questo sulla carta e a capire come funziona l'algoritmo sulla carta. Guardate che qua in questo disegnino noi abbiamo scoperto che ci voleva quell'old, che c'erano due casi particolari. E abbiamo anche scoperto, abbiamo visto come funzionava l'algoritmo, come, come si faceva questo calcolo qui e quali erano i valori con cui si, con cui si, la, si calcolava la, la media. E quindi vi ripeto un'altra volta, conviene sempre fare qualunque cosa vi serva a capire il problema prima di iniziare a fare il codice. Se uno parte subito a fare il codice, la probabilità di riuscire a farlo al primo colpo, diciamo, è bassa. e C'è forse il rischio che se uno non... No, allora, c'è il rischio che non, se non si capisce bene cosa ci chiede il testo, si va a fare una cosa assolutamente diversa che o non funziona o risolve un problema diverso. Quindi, il mio consiglio è quello di leggere bene il testo e fare o un diagramma o un disegnino o qualunque cosa che vi serva prima a capire cosa state facendo. E poi un'altra cosa che volevo dirvi su questo era ehm, Ah, guardate che anche questo programma noi l'abbiamo risolto in maniera, come dirlo, come incrementale. No? Prima, guardate che avevamo fatto quelli che ci sembravano più semplici, quei casi più, più facili, che sarebbe il primo e l'ultimo. Ve lo ricordate che avevamo fatto prima il leaf per questo qua, abbiamo fatto poi il leaf per questo, questo qui. Poi abbiamo fatto l'altro pezzo, che era quello per tutti gli altri elementi, ma guardate che fino a quel punto il nostro programma non funzionava ancora. Ma diciamo che questo si fa in maniera incrementale nel senso che io faccio il mio programma, faccio un pezzettino, faccio una prova e poi aggiusto quello che ho fatto. E questo per dirvi che solitamente è anche difficile scrivere diciamo, il programma giusto al primo colpo. Solitamente un po' bisogna andare a fare un pezzo verificare che funzioni, se non funziona allora faccio qualche aggiustamento e continuo con un altro pezzo, quindi provate anche quando scoprite questa strategia qui per risolvere il problema, provate anche a scoprire quali sono i passi che potete fare come quando state scrivendo il codice, in modo di non andare a farlo tutto subito al primo colpo, ma andare a fare dei pezzettini, andare a provare quei pezzettini e poi risistemare in maniera incrementale, in maniera ciclica, il vostro codice, va bene? E... Ah, e poi un'ultima domanda, e finiamo qua con questo esercizio. Ve lo ricordate che qua c'era un alt? Secondo voi? Perché ho cancellato questo alt che c'era qui. E appunto perché eravamo già sull'ultimo elemento, quindi arrivati a questo punto qua, arrivati a questo punto qua, a me non serviva a salvare, memorizzare questo valore che c'era qui perché, perché niente, perché non andrò a fare in questo calcolo, non c'è niente qui, quindi non mi serviva a salvare questo, questo numero da nessuna parte. Quindi io ero già arrivato all'ultimo elemento, l'ultimo che mi interessava salvare era questo, questo che c'era qui, questo 1. E arrivati a questo punto non mi interessava già salvare questo quadro questo da nessuna parte. Ok, rispondo un paio. di Domande? Ci sono domande? Fatemi le domande adesso. Se le avete fatte già, mettetele di nuovo perché non, non sono riuscito a leggere quello che c'era prima. Ok, e Emanuele, hai capito perché non si poteva mettere l'old uguale a lista all'inizio? Ok, e facendo, però lo trovo presto, ok, ok, questo è uguale, valori generici, sì, al sì ho usato dei valori generici. Ok, e questo apprezzo qui salva l'indice massimo della lista prima di iniziare. Ah, ok. Sì, appunto, quella che, diciamo, quella soluzione che propone Massimiliano. Ma cosa sarebbe l'indice massimo? Ah, capito, sì, ma guardate che quello lì sarebbe un altro modo di, di fare una copia della lista, quindi sarebbe come usare un'altra lista. E in questo, sì, allora, sono d'accordo, diciamo, la cosa più semplice per risolvere questo sarebbe aver fatto tipo lista C di copia, sarebbe uguale a misure.copy. E poi, visto che questa qua non cambiava mai, io avrei potuto sempre prendere l'elemento precedente di questa lista qua. Allora io avrei detto lista C nella posizione I-1 più misure nella posizione I più... misure nella posizione i più 1. Allora, questa diciamo, sarebbe stata, diciamo, questo sarebbe l'approccio più semplice per risolvere l'esercizio, no? Nel senso che io prima di iniziare a fare tutto questo faccio una copia di questa lista, di quella originale, la metto in questa variabile qua, lista c, e poi ogni volta che sto per calcolare un, una media, uso due valori della lista, diciamo, della lista misure, della lista originale, e poi il valore precedente me lo, fa, me lo prendo da, dalla lista, dalla copia. Qua non sarebbe i più uno, i meno uno, scusate qua, i meno uno. Sì, allora, questa sarebbe stata un'alternativa, ma... Ve lo faccio vedere, giusto per spiegarvi come sarebbe in questo caso, se, se fosse licito fare questa, questa copia. Ma nuovamente, niente, senza creare un'altra lista. E, e diciamo che è, è diciamo, questo esercizio è fatto così, giusto per farvi pensare su questo, andare a scoprire. e Diciamo... Sì, per farvi pensare come salvare il valore precedente in modo che possiate usarlo varie volte. Quindi questo è fatto posta per farvi scoprire come usare quel old. Allora, poi il codice, sì certo, io vi lo mando. Comunque anche venerdì viene, viene caricata la soluzione di questo laboratorio. E sì, andiamo a fare il 7 velocissimo. Allora, il 7 era questo qui, vero? No, allora se allessa... boh, ora controlliamo quel caso di, di massimiliano. Ok, facciamo questo velocissimo. Niente, la stessa cosa, abbiamo questa, questa lista e noi dobbiamo andare a scoprire qual è la strategia per ehm, escludere il valore minimo. E in questo, in questo esercizio noi dobbiamo calcolare la somma di, di tutti gli elementi che ci sono in questa lista, ma. Quella somma senza sommare l'elemento più piccolo della lista, quindi la somma senza il più piccolo. E diciamo, questo mi sembra molto più semplice nel senso che ci fermiamo qui. Diciamo, lo sappiamo tutti che dobbiamo fare una cosa tipo somma, che all'inizio sarà uguale a 0 e andremo a sommare tutti gli elementi, quindi. Ci fermiamo qui e quindi non sarà più 0, ma sarà 3. Poi ci fermiamo qui e non sarà più 3, ma sarà 5 e così via. Nella, nella Quella successiva, allora in questo caso sarà 10 e così via. Allora questa somma noi sappiamo farla benissimo, sappiamo come funziona questa somma. Poi qual è la cosa, diciamo, diversa? la cosa interessante di questo esercizio questo pezzo qui ci chiedono di escludere il valore minimo allora come faccio io a escludere il valore minimo eh, prima devo trovare qual è il valore minimo che secondo me anche sappiamo come fare questa cosa no se, se a noi ci hanno questa regola eh, questa, questa lista qua e eh, ci chiedessero di scoprire qual è il valore minimo come facciamo allora io potrei, dire che il minimo sarà il primo, io potrei dire che il minimo sarà il primo valore che c'è nella lista. Mi fermo qua nella prima posizione e dico, allora, così a caso, visto che non conosco tutta, tutta la lista, non so cosa sia in questa lista, io andrei, andrò a, dir, andrei a dire che il, primo, il valore minimo sarà quello in cui mi trovo adesso. Quindi 3. Poi... E vengo alla posizione successiva, faccio la domanda, allora il valore della posizione in cui mi trovo adesso è minore di quello che io pensavo fosse il minimo? Allora se la risposta è sì, allora se questo valore è minore di quello che io pensavo fosse il minimo, allora il nuovo minimo, il minimo sarà questo qui. Capito? E così via, Facciamo, quindi in questo caso con il 5 no, non, non, non capita niente perché quando faccio la domanda questo valore in cui mi trovo adesso è inferiore al valore che io pensavo fosse il minimo? No, allora continuo avanti, questo 1 quest sarà il minimo minimo e quindi la domanda 1 è minore a quello che io pensavo fosse il minimo? Sì, allora questo diventa il mio nuovo minimo. E è proprio questo valore qui, quello che mi interessa escludere dalla somma. Va bene, e questo è quello che non mi interessa andare a sommare poi su, sul totale. E eh, eh sì, ovviamente esiste quel min lista, ma l'idea di questo esercizio è andarlo a, fare, andarlo a fare noi e così diventiamo bravi a fare questi questi cicli sulle liste. E appunto, molti di voi mi hanno fatto questa domanda, perché in questo lab c'erano tante cose che si potevano fare, che si potevano risolvere in due righe con le funzioni con le funzioni Python. Ma proprio quello che stavamo cercando qui è quello di diventare bravi a fare, le, diventare bravi a fare, a fare i cicli sulle liste, noi, quindi, boh, sì, dobbiamo farlo, no. E. Eh, boh, allora andiamo a fare un'altra funzione. Allora, io sono sicuro che la somma... Sappiamo tutti come farla, giusto? Quindi parte qui e andiamo a fare for. In. E avete visto che qua, velocissimo, vi faccio questo, questo chiarimento. Avete visto che qua non ho usato lo stesso che ho usato qui, ma. Qui ho messo for i in lista, perché ho fatto così? Perché a me qua non interessa conoscere la posizione. A me interessa conoscere qual è l'elemento che c'è in quella posizione qua. A me non interessa sapere se sono, il primo, se sono nella prima posizione, se sono nell'ultima posizione, se sono in una posizione intermedia. A me interessa soltanto conoscere il valore che c'è in quell'elemento quel della lista. Eh, si capisce la differenza? Ok, e io cosa faccio? Dico somma è uguale a somma più i. E poi stampiamo qui. Alla fine del for e stampiamo cosa c'è qua. E, ah, è un attimo al al posto di dire smooth, andiamo a fare sum. 19, è giusto questo qui? E poi... Un Allora, dal testo non si capisce che il valore minimo sia considerato tante volte. Il valore minimo, guardate che qua dal testo, da nessuna parte, si capisce che eh, escludendo il valore minimo. Quindi da questo il, uno potrebbe pensare che ci stanno parlando solo di un singolo valore minimo. Quindi non i valori minimi, ma il valore minimo. E quindi facciamolo così, pensiamo che questo si fa con solo un valore. Va bene? Allora, prima risolviamo questo qua, che sarebbe il caso più semplice, e poi, se boh, ecco. no, non c'è già tempo, ma poi vi faccio vedere come sarebbe se non fosse uno solo, ma se ci fossero più. Allora, questa somma, non sappiamo come farla, è andata benissimo, ci ha dato quanto... quanto. Poi, all'interno di, come abbiamo visto prima, a noi interessava scoprire se quell'elemento in cui ci trovavamo a quel punto era il minimo, no? Allora, io andrò a fare questo e poi voi, me, voi mi dite se capite quello che sto facendo. o oh. Allora, avete capito cosa ho fatto? Allora ho iniziato a fare sempre lo stesso, lo stesso for, lo stesso ciclo. E io andavo sempre a sommare tutti gli elementi, tutti che c'erano, perché guardate che somma, lo faccio fuori dell'if, quindi somma tutto. E poi io facevo una domanda che mi, serveva, che mi serviva a identificare qual era il minimo. E in modo che dopo di aver finito questo for, di aver fatto la somma per tutti gli elementi, io stampo, o io do, il mio risultato sarebbe quello che ho sommato di tutti gli elementi, meno quello che, quello che ho identificato era il minimo. Ok. E... Facciamo, facciamo questo qui. E... Vi faccio vedere solo questa soluzione per quelli che mi chiedono come si farebbe, diciamo, in questo caso in cui c'era un minimo varie volte. Quindi io andrò a creare questa variabile per rappresentare il numero di volte in cui c'è quel, in cui compare nella nostra lista quell'elemento minimo. E se io qua scopro che... No, no, aspettate, no, no, forse questo non funziona così. Ehm... No, quella sarà più complessa perché bisogna andare a verificare se quell'elemento minimo che avevo trovato prima lo sto trovando di nuovo. Diciamo quante volte ci sarebbe l'elemento minimo. Ehm, boh. A che ora finisce questo qua? Dieci minuti prima o all'una? Ok, benissimo. Quindi abbiamo ancora dieci minuti. Un attimo controllo le domande che mi avete fatto. E... Ok, quindi avete capito perché in questo caso non si usa il min lista, perché l'idea è quella proprio di andare a sviluppare noi. Quel, quella funzione lì per, niente, per fare l'esercizio con questi cicli. e Così, la fa ok, il valore minimo. Quindi da come è, com è scritto sul testo, si capisce che si controlla una sola volta. Poi se compare più volte, dobbiamo andare a ragionare come, come tenere traccia di quante volte compare quel valore lì. No, allora facciamo così: io faccio questo velocissimo e poi voi mi dite se capite quello che ho fatto, ok? E allora. Vediamo se funziona, non sono sicuro se funzionerà, ma... E... No, aspettate un attimo, insomma... Ah, no, no, non è qui, aspettate, Ho capito perché non funziona. E più... E, è giusto questo così no qual era il valore iniziale senza questo quindi dovrebbe essere 17 giusto e, ok se è uguale qualcuno capisce perché non ci funziona Cosa c'è che non va in questo? Mm, ok, Sì, allora in questo caso... Ma io non sono sicuro, vediamo, vediamo se funziona così. Sì, sì, sì. Allora in questo caso io dico che non è ancora successo, io l'ho trovato solo una volta, no? E quindi guardate che quando trovo un minimo, io dico che ho trovato quel minimo lì una volta, giusto? Poi continuo a fare il for. Poi se mi trovo un'altra volta, lo stesso numero non entra più in questo if, ma entra in questo elif, giusto? E io dico, allora, quel numero in cui mi trovo adesso è uguale al minimo? Se è uguale, allora cosa faccio? Dico, allora, io mi ho trovato questo qua, non una volta, ma due volte. E metto qui due. Capito? E continuo a fare così parecchie volte. Poi alla fine, guardate che quando sto per stampare il risultato, faccio la somma e poi moltiplico questo numero, diciamo questo min sarebbe, nel nostro caso era 1, ma io moltiplico questo min per il numero di volte che ho trovato quel numero nella lista, capito? E quindi visto che l'ho trovato due volte, allora questo sarebbe come dire 19, che era quella somma che avevamo calcolato prima, meno... E quel numero lì, che è il minimo, moltiplicato per il numero di volte che l'abbiamo trovato nella lista. Avete capito come abbiamo fatto questa soluzione? Ok, guardate che queste volte abbiamo scoperto che avevamo bisogno di questo perché ci interessava dovevamo sapere quante volte, eh, quante volte trovavamo quell'elemento minimo nella lista e quindi ci serviva per forza fare una, una variabile per salvare quel numero lì. E oltre a dichiarare questa variabile, era anche importante identificare i casi in cui questa variabile veniva diciamo, alterata, veniva modificata. E quali erano quei due casi? Uno, quando io mi trovavo un minimo, che dovevo riniziare quella variabile lì, guardate questo num volte, quello che fa è reiniziare la variabile lì, perché in questo if io ho scoperto che quello che io pensavo che era il minimo non è il minimo, c'è un, ancora uno più piccolo, quello in cui mi trovo adesso è ancora più piccolo di quello che io pensavo fosse il più piccolo. Quindi quando ho scoperto questo caso, eh, rinizio, metto di nuovo a, eh, in uno questo numero di volte, e se mi trovo il caso in cui eh, l'elemento che c'è nella posizione in cui mi trovo è uguale al minimo, allora incremento questo numero di volte in uno. Eh sì, io vi condivido il codice, non c'è problema, eh, ma per ora fatemi sapere se è chiaro questo, tutto questo ragionamento che ho fatto, se è chiaro come siamo arrivati a questa soluzione qui. Ok, sì, sì, sì, comunque guardate che l'esercizio precedente è un'altra funzione, l'ho messo qui come un'altra funzione, quindi sì, vi condivido tutto. Ehm, ok, benissimo, ci sono domande, c'è qualcosa che, qualche dubbio che possiamo risolvere in due minuti? Ok, perfetto, eh, perfetto, benissimo. Una domanda un po' generale, quando faccio l'end di una lista mi dà un numero grande, in che senso grande? Cosa intendi per... Ah, perché... Sì, guardate che quello con. con... Voi ve lo ricordate che quando uno va a percorrere una lista lo fa con un indice I che parte da 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Quindi il nostro indice, visto che parte da 0, arriverà al massimo a 6. E poi quando voi mettete l'en eh, di lista, quello vi ritornerà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capito? Quindi se io cerco di prendere l'elemento che c'è, come hai fatto tu? Diciamo, se io cercassi di prendere quell'elemento che c'è nella posizione... che ne so, diciamo, eh, quello che c'è nella lista, nella posizione len di lista, sarebbe come dire, io andrò a prendere l'elemento che c'è nell'indice 7, perché questo len di lista dà 7, no? perché la lunghezza di questa lista è 7. E quindi è per questo che, che risulta questo errore, perché... Non esiste questo, non esiste un elemento qui. Questo qua non esiste e quindi è per questo che noi andiamo sempre a mettere per prendere l'ultimo elemento: prendiamo quello che c'è nella lista nell'ultima posizione, nella posizione della lunghezza meno 1, che sarà questo 6. Capito? Sì, ma è per quel motivo che facciamo sempre lista, len di lista meno 1 perché l'indice parte sempre da zero, mentre la lunghezza ci indica quanti elementi ci sono. E quindi il numero di elementi ci sarà sempre maggiore in uno rispetto all'indice. Più o meno per questo. E... Ok, sì, sono d'accordo con Angelo che magari anche potevamo fare un if per capire che la lista non fosse vuota diventa min uguale a zero no no perché guarda che quando troviamo un minimo in un volte diventa 1 e quindi per forza funziona sì? in risposta a Matteo quando noi troviamo qua che, che esiste un minimo anche se non si ripete, eh, diciamo, mettiamo uno e dovrebbe funzionare. Ok, eh, quindi niente, per ultimo, vi ripeto, questo vorrei fosse il mio messaggio. Eh, guardate che questi algoritmi, questi programmi si risolvono un passo alla volta, si fanno dei pezzettini piccoli e poi, diciamo, si va sistemando un po' tutto. E prima di andare a fare il codice, di andare a scrivere, diciamo, il codice, o, anzi, a, prima di iniziare a pensare al codice, al fora, all'IFA, tutte queste cose, Bisogna capire bene cosa state per fare, eh, fare un disegnino, fare un diagramma, qualsiasi cosa vi serve a capire bene cosa vi stanno chiedendo. E quindi direi che per oggi abbiamo finito. Avete visto quanto sono diventato bravo ad usare Zoom? E quindi niente, direi che... Però finiamo qui. Grazie di tutto e niente. Ci sentiamo sicuramente nella o in un'altra lezione. Grazie, ciao.